Beh, la liturgia di questa domenica si porta a Gerico in questa trentunesima domenica del Tempo Ordinario. Ci sono stato di recente, eh, proprio qualche mese fa con alcuni pellegrini, li ho portati alla Gerico moderna, è tutto diverso, però ecco, la situazione è la stessa. Siamo a 300 metri, 350 metri sotto il livello del mare poi si arriverà al Mar Morto, più avanti siamo addirittura a 400. C'è una forte depressione in pochissimi chilometri rispetto a Gerusalemme e Gesù si muoveva spesso da Gerusalemme a Gerico e da Gerico a Gerusalemme ed è proprio a Gerico che fa degli incontri singolari, incontra qui il famoso Zaccheo, il capo repubblicano. Se nel Tempio quel pubblicano riconosceva umilmente il proprio limite, il capo repubblicano avrebbe bisogno ancora di più di riconoscere i propri limiti perché è il più grande peccatore era tenuto in cattiva considerazione da tutti ritenuto un traditore traditore del popolo perché ha servito al potere costituito e eh, probabilmente anche ladro ladro perché si, aveva, si poteva disporre di un grande potere poteva anche incassare più di quello che, che gli era dovuto ecco Zaccheo desidera è attratto dalla figura di Gesù e in lui sorge il desiderio di vederlo il desiderio di incontrarlo potremmo dire che per parlare di noi che in ciascuno di noi c'è il desiderio magari anche inconscio di vedere Dio di incontrare Dio e poi in un certo senso noi diventiamo quello che desideriamo come dice il Salmo davanti a te ogni mio desiderio per cui, ecco, se non c'è il desiderio di vedere Gesù, io credo che non possa mai scaturire la fede. Ci deve essere questo desiderio di incontrarlo. In c'è questo desiderio. Però era piccolo di statura, per questo non riesce a vederlo e i suoi concittadini glielo impediscono. Sono più alti di lui e non riesce. Allora, ecco, non si dà per vinto. Ma supera anche questo ostacolo. Sale sul sicomoro, questi alberi molto robusti, capaci di tenere anche a... a a una certa altezza, eh, molti pesi anche consistenti. Per cui ecco anche questo ci fa capire come se tu vuoi veramente fare un cammino di fede, se vuoi veramente incontrare Gesù nella tua vita, se vuoi servirlo nella comunità ecclesiale, in un'associazione ecclesiale laicale, se vuoi fare questo. Poi trovi il tempo, trovi il modo per farlo, supera ogni ostacolo. Molti dicono: Io non ho tempo, non posso farlo. Ci sono impedito da troppe occupazioni, non posso occuparmi di Dio, non posso dare del tempo alla Chiesa, non posso essere missionario, come mi si dice, perché non ho tempo. Ma se uno desidera, se uno vuole, supera gli ostacoli, come il e ha superato. Ogni ostacolo, anche ostacolo culturale, perché veniva giudicato da tutti come un traditore, appunto. Ma l'apice di questo incontro con Gesù sta in questo sguardo. Zaccheo voleva solo vederlo, non pretendeva addirittura di essere così prossimo a lui, da averlo ospite in casa. Ma Gesù scorge nel cuore di Zaccheo questo profondo desiderio. È Gesù stesso che prende l'iniziativa. Noi dobbiamo fare ben poco, dobbiamo solo desiderare, anche poco, poco, poco desiderio e Gesù fa tutto il resto. Molto spesso manca anche quel minimo desiderio e non c'è la volontà, non c'è la gioia, ecco, non c'è la gioia di incontrare Dio, non c'è la gioia di testimoniarlo. Il Signore farebbe grandi cose, portando la croce al Calvario dice io faccio nuove tutte le cose, ha fatto nuova la vita, di Zaccheo ha fatto nuova la vita di tanti peccatori, peccatori che sono divenuti anche santi. Ecco, Niente è impossibile a Dio. Lasciamoci guidare allora dai testimoni, dalla parola di Dio e da questa parola che ci esorta ad accogliere oggi la salvezza, oggi la salvezza è entrata in questa casa, dice Gesù. Sì, probabilmente mentre stai vedendo questo video, oggi il Signore sta parlando al tuo cuore. Oggi, mentre sei a Messa, questa domenica, mentre sei riverso su una persona che soffre, una visita ad un ammalato, una persona in necessità, ad un povero, ad uno straniero, mentre stai facendo questa accoglienza così delicata, il Signore ci rende presente nella tua vita. Oggi non domani, non dobbiamo aspettare il domani, dobbiamo immediatamente, subito, rivolgerci a Dio e Lui sarà con noi e ci darà gioia, ci darà la salvezza eterna. Buona domenica!